La mia proposta di lettura è, riguarda una raccolta di Attilio Rolini. Attilio Rolini è un poeta senese, scomparso quattro anni fa, che, il cui primo libro risale al 1974, un libro che fu subito recensito da Pierpaolo Pasolini, e che ha al suo attivo numerose raccolte, le ultime pubblicate tutte dall'editore Einaudi. La mia proposta però riguarda una raccolta particolare che si intitola Bestiario Gotico. Eh, Cos'ha di particolare questa raccolta? Questa raccolta unisce alla consueta vocazione minimalista e Anche un po' nichilista di Attilio e Lolini, cioè le sue descrizioni di una vita ridotta al minimo, un'esistenza un eh, massificata e eh, rinchiusa, diciamo, negli spazi de, ristretti delle abitazioni nostre eh, moderne. A questa vocazione eh, si, a, si aggiunge nel bestiario gotico che è uscito nel 2014 una vena di tipo surrealista che, diciamo, è quindi con un apporto di fantasia un po' desueto in questo nostro poeta eh, malpensante, per certi versi affine al vecchio Aldo, Aldo Palazzeschi, per altri versi riecheggiante, poeti come Corbière, certo Baudelaire, modi e poi soprattutto l'Ecclesiaste. Leggo i testi. Orango Fatti pure il trucco, rimani un bacucco. L'uomo con le sue cure è sempre la più brutta delle creature. Mentre sale le scale a passo di tango, saltando sul tetto il bellissimo orango. Il grande batracio. Dentro il silenzio passano immagini, in bilico su voragini di crespo cartone. Sono proiezioni di creature strane, uomini cipresso e donne nane, disperse in una luce che sale da un cono che illumina un trono dove siede e tace il grande Batrace. Che il grande Batrace sia con voi.